Allora, buongiorno da Italia Zulu 4, Victor Quebec Sierra vinco quasi sempre, è eh, quasi che mi frega, anche un po' la pancia. Comunque passo dell'incisa eh, al confine fra Emilia e Liguria e andiamo a attivare Cima Sota Monte Iona Italia Lima Golf eh, 340. Sentiero semplice, poco impegnativo, eh, si fa infatti partenza da Passo dell'Incisa, poi la sella di Monte Cantomoro, Passo della Spingarda e poi la salita finale verso il Monte Ayone, 17, 1710 circa. Andiamo su. Ok, appena fatta la sella fra Monte Nero e Monte Cantomoro, che abbiamo lasciato alle spalle, e adesso si scende verso il passo della Spingarda. Circa un chilometro e mezzo di discesa, in mezzo a un accumulo morenico. eh contro il sole, no, si vede qualcosina tutti questi blocchi che sono eh, arrelitti, residuali, dell'azione dei ghiacciai, eh, qui si è ritirato un po' di tempo fa, eh? no panico per favore, no panico, niente Greta, e sono i arrelitti eh, del, dell'ultima era glaciale, eh, in discesa si va meglio, il problema poi è che a tornare indietro si trasforma in salita. Vabbè, ci sentiamo dopo dal passo della Spingarda. Ecco quello è il monte Monte Iona, la, la cima è la parte la più alta dove si intravede una croce. Quindi adesso si scende, si arriva giù al passo della Spingarda e poi sentiero e via che si risale. Perfetto, allora. Arrivati al passo della Spingarda, c'è una strada rotabile ma è chiusa, si può fare in bicicletta ma in auto solo in pochi giorni l'anno. Quindi adesso si sale sul versante del Monte Iona si arriva grosso modo a quella cresta là poi c'è una conca, anche quella lì di origine glaciale, la si attraversa, si riprende il crinale del monte Iona, si fa l'anticima e poi la cima. Un corso d'acqua e poi parto. Ok, raggiunto il crinale eh, della prima salita, adesso abbiamo questa conca e qui le rocce in precedenza per peridotiti e basalti molto molto ferromagnetiche, infatti è una zona dove l'utilizzo della bussola è impossibile, abbiamo delle anomalie magnetiche particolarmente accentuate, ergo non si usa. Molto brullo, sole, fortuna che la temperatura è gradevole e il pomeriggio magari non sarebbe una scelta saggia. Comunque va bene segnare i sentieri, ma zio Mucca, non scherzate mica eh. Allora, quello là è il Monte Maggiorasca. 1800 metri di quota ed è la vetta più alta del, dell'appennino qua in zona dove è un mertillo e eh, io me lo mangio mm, buono. e di là eh, ma è contro sole eh, il monte penna 1750 mentre il monte Iona è 1700 1.701-1.710, intorno ai 1700 e ce ne vorrebbero di più di mirtilli Eh? <tellicare> sicus sota, sicus sota, sicus sota, italy zulu four, Victor Quebec Serra, portable QRP, sicus sota sicusota, sota, sicus sota, sicusota, italy zulu four, Victor Quebec Serra, portable quirp, si cussota. <tellicare> ciao Manuel Eco Alfa 2 Delta Tango Referenza Sota Italia Lima Golf 340 QSL eco -alfa 2 Delta Tango. Roger Roger Manuel Eco Alfa 2 Delta Tango 59 59 QSL <sussurra> Buona giornata Manuel, buon fine settimana, ciao Oscar 4, sure, whisky, bravo november e Roger, Oscar 4, whisky, bravo november fine 9 QSL Roger, Roger Oscar 4, whisky, bravo november Thank you, good Sunday Ciao, grazie, buona fortuna. Oh, no. so, the... oh, no. oh, no. Victor, X-Ray, Juliet. Victor, X-Ray, Juliet, over. Come to summit, to summit. Part, part, part. Come to summit, to Please, stand by. Golf 3, over. Roger, Roger, Golf 3, Victor X-ray, Juliet 575 8, 8 your report, QSL. Over uh, Summit to Summit. Uh, Italia Kilo 2 Lima Eco Yankee Italia QSL, QSL, Italia Kilo 2 Lima Eco Yankee Barat Italia Sierra 0 QSL, QSL, Italia Kilo 2 Lima Eco Yankee. 5,9 9 eh, per te, 5-9 QSL, e 9, 1. over. Italia, Kilo 1, Germania, Porto Rico, Germania, ancora. Ancona, ancora, over. Roger, 9, Alfa, 1, Alfa, Alfa, 5,9, grazie. Grazie, eh, Sandro Ciao. Italia, Kilo 1, Germania, Porto Rico, Germania. Eh, Roger, Italia, Kilo 1, Golf, Papa Golf, 5,9. Vetto il 1 Golf, Papa Golf, buongiorno, 5,9, più 10, grazie. Grazie, 73, QRZ. Alfa, Delta, Delta, Florida, over. Roger, Roger, Italy, November 3, Alfa, Delta, Florida. 5-9 per te, grazie, buon fine settimana. Roger, Foxtrot 5, Juliet, Kilo, Kilo. Roger, Foxtrot 5, Juliet, Kilo, Kilo, QSL. La QSL alzando 5-9, Roger, Foxtrot 5, Juliet, Kilo, Kilo, 5-9 anche per te, grazie. Avanti la stazione portatile! Buongiorno, Italia 1, 3, 4, 1 il portatile, ripeto, 7, 1, 3, 4, tutto portatile, 4, 2, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 7, 7, Milano, 4, 7, 7, Milano Roger, Oscar November, 7, Zulu Mike, QSL QSL, tu è grazie buongiorno. 5,5 5 e per il mio nome. Gianni, tu QSL Gianni, 5,9 per te. 5,9, il tuo rapporto, grazie. Aspetta, eh, 5 e 9, grazie per Sugar, tuo rapporto. O Sugar, Papa, One SUGAR PAPA ONE, over Sugar, Papa, One Roger Roger, Sierra Papa One, Japan, Quebec Japan 59, QSL Sì, grazie, buongiorno, grazie mille, buongiorno, Sierra Papa One, Juliet Quebec, Giudiet59, QSL QSL 59 Reali, eh, grazie, buona giornata. Allora, KNL America, Hotel Alpha 7, Whisky Alfa, Roger. Quesal, your report is at 59, real 59 thank you my friend. Okay, congratulations, I'll well, you in Delta Delta Zero, Victor Echo. Delta Delta Zero, Victor Echo, QSL. Result, QSL, 5-9, 5 for you my friend, thank you, bye bye. Alpha 3, Echo Victor Lima, 59. Echo, Lima, report Delta, 2, Alpha, Delta Lima, 2, Delta, X3, Alpha, Roger. Your report is a 5758 five, Alpha One Charlie Charlie, QSAL 59 59 anche per te, grazie, buona giornata. Sì, grazie, buona giornata Oscar Eco7, Romeo, Delta India. Oscar Eco7, Romeo, Delta India, Roger. QSL Italia Quebec 3 Delta Quebec barrato 3 eh, barrato portatile scusa eh, 5-9 il tuo rapporto qsl Mike Delta November. over Mike Delta November, over Roger, Roger, Oscar, Kilo2, Papa, Delta Tango, QSL 59, grazie. Point line, point line 73, Ciao, 73, QRZ. Eco Alfa 2, Charlie, Kilowatt x QSL. Eco Alfa 2, Kilowatt x Alejandro, Your report is 5758, grazie, ciao. Delta Mike 5, Romeo Echo. Delta Mike, over. Delta Mike five, Romeo Echo. Roger, Delta Mike 5, Romeo Echo, 59QSL. You're 5757 here in northern Bavaria. Bye bye, 73. 73, my friend, bye bye. New airport, goodbye. New airport, Roger, my friend, Sierra, Papa 9, Juliet, Kilowatt, Lima, 5-9, your report. Thank you. Good weekend. Thank you, Thank you. Thank you. Uh, Juliet, 4, Foxtrot, Foxtrot. Roger, Delta, Juliet, 4, Foxtrot, Foxtrot, QSL. QSL, QSL, 5 QSL, il tuo rapporto è 5-9, Delta Juliet 4, Foxtrot e Foxtrot, thank you my friend, bye bye, 73. QSL, 1 Kilo, Hotel. Ok, Italia Zulu 1, Juliet Kilo, Hotel, QSL. Sì, buongiorno, ben grazie per la prima 1 Hotel. Roger, per te invece è un 59 più 10, 59 più 20 reali. Mm -hmm. eh, grazie, ciao. Grazie per l'innovazione, buona giornata, e buon divertimento, a presto, ciao. Sierra 5-7, India Lima, Foxtrot. Eh, Roger, Sierra 5-7, India Lima, Foxtrot, 5-9. For no need, you can be 5-5-5, 5-5-5, thank you, bye-bye, good luck. Thank you to you, my friend, good weekend, bye-bye. X-ray in the call, uh, over Roger, uh, good morning my friend, Oscar Mexico 1, Alpha X-ray, 59 on your report, uh, back to you Thank you to you my friend, your report is 59 uh, plus 10, real 59 plus 10, uh, thank you, bye bye da Italia Radio Lima Sierra Allora, Italia Whisky 1, Radio Lima Sierra, corretto? Perfetto, reali, 5 reali qui in provincia di e nome Paolo Roger, Delta Lima, over Roger Delta Lima 2, Hotel Whisky Italy, QSL. Hotel Bravo 9, ecco Lima 2. Hotel Bravo 9, Ogre. Hotel Bravo Nile, ecco Lima 2. Allora, hotel Bravo 9, Eco Lima, eh, computer call. Uh, hotel Bravo 9. Roger Roger Hotel Bravo 9 eco Lima Zulu Hotel Bravo 9 eco Lima Zulu, 59 QSL 73 my friend bye bye India uniform 1 Delta Oscar Foxtrot. Oh buongiorno Italia Uniform 1 Delta Foxtrot. Oscar Foxtrot, scusa mi sono impappinato. Italia Uniform 1, Delta Oscar Foxtrot 59, QSL? 56, 56, tutto segnale. Complimenti per l'attivazione, ciao, buona attività. Allora, Italia Uniform 3, Italia Oscar Uniform, corretto? Roger, roger, roger, roger, roger, roger. 5, 6 per te, 5, 6 per te, provvista provincia di Trenisi. Allora te fa un 5-9 reali eh! Anzi 5-9 più 10, mi trovo sul Monte Aiona confine fra la, la Liguria e l'Emilia Romagna, QSL. Roger, perfetto, sì sì, sto guardando anche l'attivazione sul sito MQC. Benissimo, pilato libero e la frequenza, ti auguro una buona novità e una buona giornata in radio. Ciao alle prossime! Ciao 73, buon fine settimana, grazie. Allora, attivazione Monte Ayona. Italia taglia Golf Magolf 340, eh, bella giornata, temperatura veramente gradevole, perfetta per la bronzatura in questo vento. Setup utilizzato lo XEGU LX 6100 va molto bene e classica antenna di polo invertita b-banda eh, oggi ho utilizzato esclusivamente la banda dei 40 metri perché in banda 20 metri c'era molto molto rumore. Sarà lì russa, setup classico, molto minimalista, istituzione, meno radio, la batteria limbo, eh, molto ciclistico, spero che si senta qualcosa con questo vento, speriamo. E pochi metri di, di cavo vale un 1 a 1 e gli interruttori sulla tratta per, eh, selezionare eh, eh, oh, eh, eh, eh, per selezionare la banda qui qua ci arriviamo perché ci siamo nemmeno qua sopra per selezionare la banda 40-20 metri. niente adesso iniziamo la discesa un'ora un quarto di attività bel eh, pilastro belle momenti di calore 73 ne andiamo giù vabbè ora direi che va molto bene ma molto molto bene